Buongiorno a tutti, prima di iniziare dico alle persone che sono indietro che ci sono un po' di posti liberi qua davanti, non per tutti, però se qualcuno vuole, vuole sedersi c'è qualche posto libero. Allora, eh, oggi per l'Universal eh, laboratorio Lapsus e l'Associazione Lapsus è una, una buona giornata anche perché eh, noi abbiamo già ospitato, eh, siamo già stati, abbiamo già organizzato un'iniziativa assieme a Simai sì, Ming eh, qui all'Università Statale nel 2009, quando uscì, uscì TAI, quindi un po, un po' tempo fa. E Quindi eh, ci teniamo particolarmente eh, a, a riuscire a organizzare un, un incontro su eh, libro, si che si ovunque, che intreccia dei temi che noi abbiamo trattato come lavoro dell'Asus e per questo infatti ringraziamo da subito Yu Ming per la disponibilità e per essere venuti da, da Bologna per parlarne insieme a noi. Per chi non, non lo sapesse, l'associazione Lapsus nasce nel, nel 2007 da un gruppo originariamente universitario che eh, ha sviluppato soprattutto dei percorsi eh, laboratoriali di approfondimento in tematiche di storia contemporanea che soprattutto all'università e all'università statale non venivano eh, trattati. Successivamente poi dall'università come gruppo ci siamo spostati eh, in generale eh, facendo attività di approfondimento culturale eh, e storico in particolare sul territorio dalle scuole, dalle biblioteche, eh, in collaborazione anche con molti comuni e istituzioni, producendo anche, non soltanto quindi laboratori e incontri diciamo, tradizionali, ma cercando di sviluppare eh, diversi linguaggi storici. Infatti il nostro punto di partenza è che la storia, e in particolare la storia contemporanea, necessiti necessita di una innovazione, di fatto di una, di una riforma metodologica, contenutistica, ma anche comunicativa. C'è cioè, bisogno di trovare nuovi, nuovi strumenti. Infatti nel corso eh, degli anni abbiamo prodotto anche delle mostre eh, sul tema della strategia dell'attenzione, sul tema della criminalità organizzata, è stato prodotto anche uno spettacolo di teatro-storia come l'abbiamo definito noi sulla storia della rivoluzione sessuale e c'è stata anche, abbiamo anche trattato ovviamente dal 2014, in occasione del centenario della eh, Grande Guerra, il tema appunto della, della ricostruzione storica e anche dell'anniversario della Prima Guerra Mondiale come di fatto volentieri oenti, momento fondativo anche del Novecento. Allora, perché la Grande Guerra? Perché per noi innanzitutto c'è un uh, vizio di fondo anche nella ricostruzione storica della, della, della Prima Guerra Mondiale, È un vizio storico che deriva dall'ipocrisia di base, poi ne parleremo bene con cui di fatto è stata condotta la propaganda nella, nella Grande Guerra e che di fatto ha costruito anche l'immaginario nazionalista e, e ipocrita per lungo tempo sulla memoria della Prima Guerra Mondiale, nascondendo completamente quella che di fatto è la follia di base che purtroppo c'è stata eh, a livello eh, militare, politico e così via nel conflitto del 14-18. Quindi c'è un po' la necessità di ripulire anche la ricostruzione storica da quella, eh, da quella ricostruzione un po' inulcorata che omette molti particolari e soprattutto eh, la necessità di raccontare i diversi livelli della Grande Guerra, i diversi temi, eh, da quello culturale a quello alimentare a quello politico, i diversi temi, e i diversi livelli che si sono intrecciati e che soprattutto hanno avuto delle conseguenze poi successivamente. In secondo luogo c'è anche un'altra necessità, il fatto che eh, non assolutamente per, eh, per spirito di analogia, ovvero per cercare delle, delle somiglianze con l'attualità, che secondo noi sono, è un errore di fondo che spesso la ricostruzione storica eh, fa, ovvero la storiografia non deve cercare delle analogie tra oggi e il passato, deve piuttosto indagare il passato per capire il presente e cercare di indovinare le, le, dinamiche, le dinamiche future. E da questo punto di vista studiare la grande guerra è quindi secondo me è necessario eh, più che altro per studiare anche quella lunga storia, l'intreccio tra le, la crisi economica, la crisi eh, globale e la sua dimensione militare e bellica. che di fatto possiamo far risalire da eh, poco prima della, della prima guerra mondiale, con la crisi economica del fino e poi di cui il la grande, la grande guerra del 1828 è stata, diciamo, eh, l'esplosione, per cui c'è la necessità anche oggi soprattutto di comprendere questo intreccio e questo rapporto tra le crisi delle relazioni internazionali, la dimensione economica e la dimensione militare. Anche oggi è un momento in cui, in una fase storica in cui la guerra ha cambiato profondamente il proprio, il proprio aspetto e le sue modalità. Noi abbiamo cercato, come vi dicevo prima, di trattare il tema della Grande Guerra con diversi linguaggi. Abbiamo prodotto, c'è stato un laboratorio, Crisi dei conflitti del Novecento, che abbiamo fatto tra la fine del 2013 e l'inizio del 2014, dove appunto analizzavamo in particolare i temi che, il tema che vi dicevo prima adesso, ovvero gli intrecci tra diversi, le diverse crisi economiche, le diverse crisi delle in relazioni internazionali, le crisi belliche, da, dalla fine dell'Ottocento poi fino anche all'attualità. Ma abbiamo anche, fatto, eh, abbiamo anche partecipato al Festival della Storia di Gorizia sempre del 2014 che ovviamente era dedicato al centenario della Grande Guerra, dove abbiamo presentato eh, questo progetto che diciamo è quello su cui abbiamo maggiormente lavorato come, come laboratorio lapsus, ovvero l'autista morale, che come leggete appunto anche al sottotitolo è un progetto crossmediale per capire la Grande Guerra. All'interno del progetto che abbiamo portato avanti in collaborazione con la Rede Popolare eh, attraverso diversi linguaggi, dal eh, podcast radiofonico fino anche alla produzione di mini-teaser video e eh, dell'infografica abbiamo cercato di raccontare quello che è stato il viaggio, eh, preparato, non, scusate, abbiamo cercato di raccontare come una sorta di viaggio quello che è stato il percorso che ha preceduto e ha portato poi allo scoppio effettivo della, della Grande Guerra. E poi in generale comunque sul sito della, del, del lavoro del libro la l'associazione che è, lazios, che è potete appunto vedere i diversi lavori, tra cui anche due eh, lavori di collection day, ovvero di raccolta di materiale eh, personale sulla grande guerra per, eh, portato dalla popolazione di Milano e poi del non Milano, che sono i due, posti dove abbiamo, i due territori dove abbiamo portato avanti il collection day. E ehm, questo ci è servito, ci è stato molto, molto utile per... Soprattutto eh, poter intrecciare quella che è la memoria personale, che ovviamente più che dei superstiti della Grande Guerra, probabilmente non ce ne sono più per motivi anagrafici, più delle memorie familiari, personali, eh, che si sono intrecciate appunto con il grande ricordo nella memoria storica, collettiva della Grande Guerra. Quindi, da questo punto di vista, secondo noi l'ultimo eh, libro di Comune, L'Invisibile Ovunque, eh, rientra perfettamente. Eh, all'interno di, di questa riflessione generale che il centenario della, della Grande Guerra impone e richiede. Prima di passare la parola eh, ai nostri ospiti, voi siete qua appunto per sentire, per sentire loro eh, e non ovviamente, non ovviamente me, però ci tenevo a dire due parole sul, sul libro. Il primo è che appunto ci tenevamo a presentarlo da un lato per un motivo personale perché è dedicato a Luca Castello e magari poi eh, possiamo anche della chiacchierata si può eh, capire perché c'è stata questa dedica a un giornalista, un grande giornalista che purtroppo ci ha lasciato e che è stato secondo me uno dei migliori nella, nel parola contemporaneo, eh, dei migliori interpreti e in un certo senso eh, dimistificatori della grande ipocrisia che purtroppo oggi eh, nel, c'è cioè nella società contemporanea. Ma in secondo luogo perché comunque ovunque cerca di parlare di aspetti non convenzionali e non del tutto trattati eh, della Grande Guerra. Perché è invisibile ovunque? Perché loro lo prendono da una citazione di, Ivan, di Van Gogh, dal Reco per i morti d'Europa che scrisse a Ginevra nel 17. Dove, questo lo leggo perché magari avevano letto il libro, la guerra era invisibile ovunque. Il suo battito gonfiava dei venti dei uomini, suonava con le campane dei villaggi, tornava la notte durante la tempesta. La guerra era il giorno del calendario, era la cifra del secolo, era il lamento dei poveri, la rabbia dei deboli, era la fame, era la morte. E quindi c'è un invisibile buco, una totalità che non è quella che noi siamo abituati a, ad attribuire alla grande guerra, ovvero la globalità geografica e militare, la prima guerra mondiale, ma è anche una totalità che è soprattutto culturale e psicologica, cioè la guerra che entra, che infetta in un certo senso tutta la cultura, ma che entra anche nella mente di tutte le, di tutte le generazioni, giovani e non giovani, che di fatto hanno, eh, hanno vissuto quegli anni e anche il periodo successivo. E quindi anche i personaggi che sono raccontati all'interno del libro rispecchiano questa totalità. Dal, dal soldato, dal volontario che poi diventa eh, ardito e con una freddezza estrema vive di fatto la, vive di fatto la morte, nella trincea e nell'assalto nel campo eh, di battaglia, ha anche un altro dei tanti, al secondo personaggio, che invece è persona, uno dei tanti che cercano di mascherarsi di fatto dietro, dietro la follia per non andare, eh, per non andare a combattere. Quindi eh, questo racconto intercetta anche quella che è stato in un certo senso il tentativo di organizzare, di controllare militarmente. Quella che è la follia che esplose apparentemente nel periodo della Grande Guerra. Poi fino a raccontare anche invece eh, la storia, ovviamente intrecciandola, però la storia dei surrealisti, che sono stati, diciamo, anche l'avanguardia del movimento artistico che più di tutti ha, di rifiutato eh, quella che è stata la cultura e la civiltà che secondo loro ha prodotto la Grande Guerra. Quindi anche il loro rifiuto di considerare la guerra come una barbarie, ma invece di considerare la guerra come l'espressione massima della civiltà, una civiltà corrotta che va rifiutata totalmente, la civiltà borghese occidentale. E poi anche quello che è eh, l'arte diciamo, al servizio della guerra, eh, a protezione però non degli uomini, non delle persone, della carne da cannone mandata al macello, ma piuttosto delle macchine. Dell'esercito, delle macchine della, degli stati maggiori che rappresentano soprattutto nelle parate la maggior gloria degli eserciti e dei generali. Quindi io mi fermo qua perché ho già parlato eh, fin troppo, quindi lascio, lascio la parola eh, ai Dominghi, ai nostri ospiti, e ovviamente ci sarà la possibilità di eh, fare, fare domande anche al termine del, eh, del, del, dell'incontro, della, della chiacchierata. Per cui. Eh, grazie a tutti e grazie anche eh, a Elio per questa occasione. Bene, buongiorno a tutti e a tutti, grazie a Elio per, per l'introduzione. Io mm, vorrei partire proprio dal, dal, dal titolo eh, che è stato citato attraverso la, la poesia di Ivan Goli, che, che è in esergo al libro, e cioè L'invisibile ovunque. Abbiamo scelto questo titolo intanto perché eh, le storie che, che volevamo raccontare sono eh, storie di fuga eh, dalla catastrofe della guerra, storie di fuga eh, dal massacro, eh, storie di individui che si trovano dentro eh, alla catastrofe, che quindi in qualche modo non l'avevano prevista fino in fondo, eh, non sono stati in grado... Di, an di anticiparne gli effetti, quindi non disertori che si sono sottratti alla guerra fin dalla chiamata, ma persone che invece eh, nella guerra ci sono finiti, eh, pensando peraltro che appunto la guerra fosse eh, in un luogo preciso e non che fosse ovunque eh, e che poi hanno dovuto tentare, ognuno a modo loro, ognuno con la sua strategia e con il suo percorso di eh, venirne fuori, di salvarsi, eh, tutto sommato individualmente. Sono quattro storie di fuga individuale, in questo eh, segnano una differenza rispetto a altri nostri eh, romanzi e libri nei quali abbiamo sempre cercato di raccontare tentativi di salvarsi collettivamente, eh, tentativi di eh, andare oltre la sconfitta, di individuare un pertugio, una fessura che facesse passare quanta più gente possibile oltre la sconfitta, oltre la disfatta. invece in questo caso il tentativo, il percorso è strettamente individuale invisibile ovunque perché appunto la fuga ci è sembrata particolarmente difficile proprio perché eh, a queste persone la guerra a un certo punto si mostra nella sua dimensione ubiqua e non individuabile eh, se devo scappare da una prigione le cui mura, le cui sbarre sono ben visibili e localizzate eh, posso diciamo, più facilmente elaborare un piano eh, di fuga, una strategia eh, la fuga è andare oltre quelle sbarre, andare oltre quelle mura, c'è cioè un fuori nel quale devo arrivare, può essere più o meno facile farlo, può essere più o meno facile scavalcare le mura e tagliare le sbarre, però c'è un, un obiettivo possibile, c'è una meta, quando invece la prigione diventa ovunque e le mura non sono visibili, ovviamente la fuga diventa molto più complicata specie se questa ubiquità e questa invisibilità eh, diventa manifesta soltanto a un certo punto, se inizialmente penso che invece la guerra sia per esempio la trincea, sia il fronte ehm, e quindi la, la ritengo ben localizzata e localizzabile eh, e quindi penso che fuggire da lì sia fuggire la guerra, quando poi mi rendo conto che invece la guerra non è eh, localizzata e localizzabile, eh, il mio piano di fuga può rivelarsi ehm, inefficace. Mm, questa questione del, della visibilità, del vedere, ehm, ci è sembrata piuttosto centrale eh, nella, nella prima guerra mondiale. Eh, non è un caso che, eh, come eh, si citava anche prima, Ehm, si ha per la prima volta la prima guerra nella quale si fanno esperimenti eh, per eh, rendere invisibili eh, i soldati e poi appunto questi esperimenti vengono dirottati ehm, preparare eh, milioni di divise eh, in tessuto mimetico eh, sembra essere troppo complicato economicamente anche dal punto di vista organizzativo la Francia dove per prima nasce questa idea Ehm, ha mobilitato durante la, la prima guerra mondiale circa il 65% dei cosiddetti lavoratori abili eh, quindi una, una, una parte con, molto consistente della popolazione, 8 milioni di persone e ovviamente ne aveva mobilitati contemporaneamente eh, circa 3-4 milioni eh, era molto difficile da, dall'oggi al domani preparare divise mimetiche per una quantità eh, di persone così numerosa, tuttavia è significativo che per la prima volta è durante la prima guerra mondiale che gli eserciti si pongono il dubbio di avere delle divise eh, che non sono adeguate per un nuovo tipo di guerra, eh, fino ad allora eh, soprattutto gli ufficiali avevano divise molto visibili, molto riconoscibili, eh, bottoni d'ottone eh, camicie bianche, giacche blu bordi dei pantaloni colorati rossi come per esempio nell'esercito francese alti cappelli, a volte sciarpe e diventavano quindi bersagli molto facilmente ehm, preda eh, dei, dei cecchini che ovviamente puntavano a decapitare gli eserciti, a colpire le linee di comando quindi a colpire eh, la gerarchia militare ci si rende conto che in una guerra dove per la prima volta il nemico eh, che ti attacca, il nemico che può eh, colpirti con precisione eh, a volte anche estrema, ehm, non lo vedi, non è visibile, eh, è una guerra nella quale le vecchie divise eh, sono un ostacolo, sono un problema e questa questione del vedere il nemico diventa eh, una... e di non farsi vedere dal nemico diventa un'ossessione come non era mai stata nelle guerre precedenti eh, appunto il fatto che la granata che ti può eh, uccidere possa partire a molte centinaia di metri di distanza, dietro a una roccia completamente nascosta, senza che tu appunto, abbia la possibilità di vedere il nemico che porta la morte, oppure che la morte possa arrivare a bordo di un aeroplano che rapidissimamente, senza che tu lo abbia eh, notato, scende dalle nuvole, prende di infilata la trincea e comincia a mitragliarla o sgancia delle bombe, eh, rendeva, eh, diciamo un'ansia eh, che non era conosciuta, fino, fino, sviluppava un'ansia che non era conosciuta fino a quel momento eh, nella dinamica ottocentesca dello scontro campale, dello scontro tra fanterie, dello scontro tra cavallerie o eventualmente anche dell'assedio con cannoni che però di solito erano diciamo ben visibili, no? schierati sotto le mura eh, della città e si sapeva da dove sarebbero arrivati. Ora invece la morte può arrivare senza che, tu, senza che tu la veda e abbiamo cercato di rappresentarlo anche nella copertina del, del libro questo, questo concetto, questa ossessione per il vedere questo problema dello sguardo sulla guerra con questi strani strumenti di localizzazione acustica principalmente e anche visiva che eh, si svilupparono e mh, appunto ossessionarono i ricercatori eh, durante la guerra. Questo è l'unico esempio portatile, diciamo così, personal che venne eh, elaborato. Di solito erano macchine molto più grandi eh, o che sfruttavano proprietà dell'elettromagnetismo oppure che eh, semplicemente eh, erano giganteschi stetoscopi, gigantesche eh, trombe acustiche che cercavano di captare cosa? I rumori dei eh, motori degli aeroplani eh, per capire quando un aeroplano era in avvicinamento potersi eh, girare in direzione eh, del, dell'aeroplano che arrivava e in questo caso, nel caso di questo eh, oggetto eh, per, per uso personale inquadrarlo con eh, dei binoculari già eh, focalizzati all'infinito e quindi avere la possibilità di sparare al pilota che ai tempi era diciamo, il tipo di contraerea più efficace il tentativo di colpire direttamente chi ehm, guidava il velivolo eh, ma la, la questione della, della ubiquità della guerra eh, si, si nota anche da altri aspetti e probabilmente di nuovo è una caratteristica ehm, eh, che non ha precedenti, eh, questa ubiquità nelle, guerre, nelle precedenti guerre europee non era stata sperimentata eh, fino a quel punto. Eh, ce ne siamo accorti per esempio eh, andando a consultare eh, gli archivi con particolare attenzione ai processi per diserzione. Eh, inizialmente ci, ci interessava appunto anche quel tipo di fuga, poi alla fine... Eh, abbiamo deciso di raccontarne altri, in qualche modo forse la diserzione è il primo che viene in mente, quindi abbiamo cercato di eh, trovare strategie più nascoste, meno raccontate, comunque ci siamo focalizzati anche su quegli archivi, archivi di processi per diserzione e abbiamo trovato svariati casi, per esempio, di soldati che vennero giudicati disertori e in alcuni casi anche fucilati, perché avevano ottenuto una licenza agricola. La licenza agricola permetteva eh, alle, ai figli o eh, ai padri di famiglie contadine di tornare a casa per eseguire alcuni lavori dei campi, come per esempio la semina. Eh, spesso però, ovviamente, queste licenze avevano una scadenza e eh, questi mh, disertori, mh, non rispettano la scadenza perché non si rendono conto che il tempo della guerra li ha seguiti anche a casa, cioè che la guerra è estesa fino a casa loro, non è soltanto là nelle trincee che in qualche modo il loro tempo è il tempo della guerra, non è là dove la guerra si vede, eh, che eh, la guerra comanda la vita del soldato e i suoi ritmi, ma anche a casa dove questi contadini pensavano tornasse a valere il tempo guerra dei campi, il tempo della semina, il tempo delle stagioni, si accorgono invece che vale il tempo della guerra, che la guerra è anche lì, che la guerra li possiede anche lì. E quindi nel loro calcolo, nella loro idea, tornare una settimana dopo, bucare diciamo, il rientro della licenza di una settimana perché bisognava finire la semina, nel momento in cui la licenza era stata data per terminare i lavori della semina, era perfettamente normale, insomma in campagna se inizia un lavoro lo deve finire, la stagione lo richiede, dopo se no arrivano diciamo, agenti atmosferici che, che non, non si adattano al, al seminario, ritardano e appunto danno come motivazione dicono, ma sì io sono arrivato una settimana dopo, ma ero andato a casa per seminare, dovevo finire di seminare, altrimenti la mia famiglia non avrebbe potuto completare la semina in tempo senza di me e un campo seminato male è un campo che poi eh, non rende quello che deve rendere durante eh, la stagione in altri casi eh, era il tempo degli affetti cioè il tempo che di solito si viveva a casa a eh, risultare schiacciato eh, dal tempo della guerra la giustificazione di alcuni disertori per il loro ritardo è ero a casa quando è giunta una lettera di mio fratello che diceva che anche lui sarebbe tornato eh, a casa che era stato lievemente ferito e quindi volevo sincerarmi del suo stato di salute ho aspettato che mio fratello tornasse a casa no? il, il, il tempo degli affetti, il tempo della famiglia lo prevede se hai un fratello che, che ritorna, aspetti che torna e poi eh, ti presenti ti presenti per la fine della licenza. Questi soldati, questi individui, evidentemente non si erano reso, resi conto, perché appunto eh, la guerra fino ad allora non era stato questo, non si erano resi conto che eh, il tempo della guerra e quindi la guerra stessa si estendeva fino eh, a casa loro. Eh, l'estensione diciamo, della, della, della guerra eh, in maniera ubiqua su tutto il paese la si vede anche da alcuni ehm, decreti che vengono presi durante, eh, durante il conflitto e vengono fuori sempre dai processi eh, per esempio a un certo punto ehm, i, i quadri militari, le gerarchie eh, scoprono che c'è questo problema della simulazione della follia no? lo scoprono molto in fretta Um, ma il problema qual è? Il problema è che uh, pur equiparando la simulazione uh, della follia alla diserzione uh, questa gente che, che, che simula uh, molto spesso lo fa um, quando è a casa, quando è in licenza cioè la maggior parte dei casi di simulazione avvenivano uh, durante una licenza uh, l'individuo uh, uh, usciva diciamo dal, dal, dal comportamento normale mentre era lontano dalla trincea la diserzione in faccia al nemico cioè la diserzione in prima linea quando dovevi attaccare e ti rifiutavi o fuggivi dalla trincea era punita con la morte la diserzione non in faccia al nemico quindi appunto la diserzione da casa non era punita con la morte ti beccavi magari tre anni processo militare tre anni per diserzione le gerarchie militari si rendono conto che queste condanne vengono accolte da grida di gioia, dal tripudio, la gente stappa allo spumante perché si è presa tre anni di prigione, no? perché benissimo, sto tre anni in prigione edito la trincea, tra tre anni probabilmente la guerra sarà finita eh, e io me la sono scampata. E quindi che cosa, che cosa fanno? Decidono a un certo punto per decreto che è da considerarsi fronte tutto il territorio nazionale, di modo che anche se tu diserti, eh, simuli la follia o non ti ripresenti dopo una, eh, dopo una licenza eh, da Milano, da Livorno, da Bari, hai disertato in faccia al nemico, perché il fronte è tutto il paese, tutto il paese è mobilitato in fondo e quindi la guerra appunto, è ovunque, in Francia venne stesa per esempio la legge militare e quindi tutti Uh, tutta una serie di reati che normalmente erano giudicati da tribunali comuni venivano giudicati dal tribunale militare um, in Italia uh, si sa che in molti casi anche attraverso i giornali le persone comuni, i civili venivano invitate a tenere d'occhio i militari nei luoghi di ritrovo, sul tram, uh, nei caffè um, e a segnalare coloro che facevano discorsi disfattisti il militare in licenza era chiamato a non fare appunto ehm, ehm, discorsi, discorsi di, di sfattismo ehm, quindi ecco ehm, questa estensione è parsa che, che, che Ivan Golcò coglie, questo invisibile ovunque c'è parso non essere soltanto eh, diciamo una questione eh, poetica eh, ma una questione reale che ovviamente eh, ci tocca giustamente no, non, non sovrapponiamo l'oggi eh, con, con il passato, eh, però può darsi che con la Prima Guerra Mondiale si sia innescata una dinamica eh, nuova appunto all'epoca che oggi vediamo dispiegata eh, in maniera determinante, no? quella appunto della dell'ubiquità del, del, del conflitto bellico, cioè il fatto che una volta che c'è una guerra Uh, questa guerra è ovunque anche laddove è invisibile e per certi versi viene anche resa invisibile oggi uh, forse oggi è ancora più invisibilizzata che non, uh, nel passato no? quasi naturalizzata diciamo Uh, e, e in questo senso viene letta anche la prima guerra mondiale in molte interpretazioni che vanno per la maggiore durante questo festeggiamento del centenario uh, se è stata combattuta, se la si è fatta allora in qualche modo era necessario farla allora in qualche modo era giusto farla c'erano dei motivi uh, e anche se quindi ci sono state moltissime vittime c'è stato un massacro uh, certo ricordiamo il massacro ma uh, quando quando una guerra eh, deve essere eh, la si fa, eh, quasi che fosse appunto un viatico per, per il presente, no? questa, questa necessità, questa naturalizzazione. Oggi per certi versi è resa ancora più invisibile perché molto meno di un tempo c'è bisogno di una eh, propaganda battente nel momento in cui eh, un paese è coinvolto. Eh, direttamente o indirettamente con la guerra eh, nel, nella prima guerra mondiale nelle, nel, ma così come per l'intervento eh, nella guerra italo-turca cioè la guerra di Libia di quattro anni prima c'era bisogno di una grande propaganda i giornali fecero abbondante, abbondante propaganda eh, perché eh, la guerra prevedeva ancora una dichiarazione di guerra ufficiale c'era l'ambasciatore che andava a consegnare la lettera con la dichiarazione di guerra, il re eh, o il presidente della Repubblica dovevano fare un discorso alla nazione di un certo tipo, no? eh, anche perché c'era la leva di massa eh, e quindi bisognava convincere ogni famiglia che era giusto che un figlio, un fratello, un padre eh, andassero, eh, andassero in guerra. Um, oggi uh, questa necessità uh, non c'è uh, quantomeno, quantomeno in Italia uh, la guerra la fanno professionisti e contractors uh, e quindi di conseguenza uh, diciamo questo essere ovunque uh, attraverso le parole della propaganda è meno importante delle due la propaganda uh, va più nella direzione dell'invisibilità che non uh, della, della questo diciamo, mi porta alle, alle porte eh, del, dell'argomento che poi eh, tratterà eh, Federico e cioè di come appunto questa ubiquità della guerra sia stata anche una ubiquità eh, nel modo in cui la cultura italiana durante la guerra e subito dopo l'ha rappresentata, l'ha raccontata, in particolare poi eh, nel campo di cui ci occupiamo noi principalmente, cioè la narrativa, la letteratura, eventualmente la poesia, no? eh, vedremo quanto eh, è visibile e quanto lo è rispetto anche ad altri paesi eh, nella nostra letteratura, eh, l'esperienza bellica. Io vorrei soltanto eh, chiudere. Ehm, Uh, ricordando un altro aspetto della, della ubiquità uh, della guerra uh, del quale abbiamo trattato soltanto uh, in uno dei, dei quattro racconti uh, e cioè uh, il coinvolgimento uh, anche di chi non era in trincea uh, per esempio uh, rispetto alla, alla follia, uh, alla, alle crisi uh, nervose allo shell shock, al mal di trincea, agli sceni di guerra, ehm, anche recentemente si è, molto parlato, si è molto parlato, intanto se ne parla poco, no? cioè un tipo di mutilazione che da subito venne reso invisibile, no? mentre i, i mutilati di guerra, magari venivano fatti sfilare come eroi e ricevevano una pensione, i mutilati del cervello non sono mai stati celebrati, no? perché eh, questo chiaramente eh, faceva correre il rischio di dover accusare la guerra di aver fatto eh, impazzire le persone, cosa che eh, gli psichiatri militari dell'epoca cercavano di evitare in tutti i modi, no? la guerra era stata sempre soltanto un effetto slatentizzante, una l'occasione eh, che interveniva nella vita di una, di una persona già eh, eh, predeterminata no? che, aveva, eh, che aveva già i, i prodromi eh, della, della follia eh, c'era questa, questa idea eh, nella, nella psichiatria italiana anche perché insomma, Freud eh, era, eh, era uno, uno psichiatra del nemico e quindi ovviamente le sue teorie non erano eh, particolarmente note né, né ben accolte, si era piuttosto lombrosiani, no? per cui eh, c'erano dei, dei, dei fattori eh, spesso ereditari, spesso legati alla storia familiare, che facevano sì eh, che una persona eh, fosse già predisposta la predisposizione alla follia, poi interveniva un evento slatentizzante, in questo caso era lo scoppio di una bomba, ma quella persona sarebbe potuta impazzire per lo scoppio di un motore se avesse eh, vissuto in città. No? Quindi, eh, nonostante appunto, sia stato invisibilizzato questo, questo aspetto e anche ultimamente per quanto ci siano tutto un, un, un nucleo di, di, di storici che se ne è occupato, penso a Bruna Bianchi, il suo libro La follia e la fuga, Scartabellati, ce ne sono, eh, insomma, svariati storici che hanno studiato la questione della follia in guerra, ecco, un aspetto che la rende ubiquitaria in qualche modo è stato meno indagato, cioè la follia femminile. Molto spesso si parla dei soldati che impazzirono in trincea, molto meno si parla eh, dei numeri di donne che vennero ricoverate in manicomio perché l'attesa eh, di notizie dal fronte eh, rispetto alla sorte, al destino di un fratello, di un figlio, di un padre, eh, rendevano le giornate folli eh, e di conseguenza eh, molte donne vennero, eh, vennero eh, ricoverate no? e, e questo per esempio è un altro eh, elemento eh, è un altro elemento che è poco, poco conosciuto, alcune poi tra l'altro eh, non si facevano nemmeno ricoverare, quindi ci sono anche molti casi ovviamente eh, di eh, demenza che non sa impazzire, come la chiama Clemente Rebola in una sua poesia e questo appunto eh, mi offre la, proprio l'occasione per passare la palla e intanto vi ringrazio. Quando si comincia a scrivere un libro ambientato durante la Prima Guerra Mondiale, è naturale, è normale confrontarsi un minimo con la letteratura che ti ha preceduto, ovviamente. E eh, se però guardiamo al panorama italiano, non è stata un'impresa facile, o forse è stata un'impresa facilissima, perché in effetti, eh, rispetto ad altri paesi, in Italia è mancata un'elaborazione narrativa, letteraria e poetica della grande tragedia, diciamo, della, della prima guerra mondiale ed è mancata per motivi storici che magari possiamo passare rapidamente in, in rassegna eh, intendo dire che nelle, le nazioni che hanno partecipato al primo conflitto mondiale eh, quasi tutte hanno il loro romanzo o i loro romanzi della Prima Guerra Mondiale no? e spesso sono anche associati a grandi firme della letteratura che magari sono diventati famosi proprio a partire da quelle opere, da quell'esperienza vissuta la Prima Guerra Mondiale è stata anche definita la guerra dei poeti, la guerra dei romanzieri eh, pensiamo solo insomma, al, al fiorire letterario che è avvenuto in Gran Bretagna eh, negli anni successivi alla Prima Guerra Mondiale eh, addirittura durante la Prima Guerra Mondiale nacque il movimento dei war poets appunto i poeti soldati eh, che cominciarono a scrivere poesie come terapia a proposito di appunto, patologie che nascevano in seguito a uno shell shock eh, come terapia per riordinare i pensieri per riuscire a mettere ordine in una psiche squassata gli schemi della poesia aiutavano in qualche modo appunto a mettere ordine, a maneggiare questa, questa materia esperienziale in forme che, ti, che ti, ti aveva sconvolto, no? e, e hanno scritto decine e decine di poesie: Wilfried Owen, Robert Graves, eh, Siegfried Sassoon, Edmund Blanden, eh, Isaac Rosenberg, eccetera, insomma, un, una generazione insomma, di, di poeti. Eh, che poi era la generazione dei tenenti c'erano cioè quelli insomma, che dall'università quindi erano colti, sapevano scrivere e poetare erano finiti direttamente in trincea né, a contatto con la truppa però appunto né, né troppo in alto né, né troppo in basso eh, ma così insomma pensiamo eh, sul, sul versante tedesco a niente di nuovo sul fronte occidentale dire Remarque un romanzo talmente famoso da essere diventato un modo di dire no? eh, eh, Il fuoco di Barbusse in Francia che addirittura ha la peculiarità di essere un romanzo beh, realista eh, coevo perché viene pubblicato se non ricordo male proprio durante la guerra un caso molto eccezionale di romanzo che sfugge alla, alla propaganda e alla censura che venne inaugurata come ricordava Giovanni prima proprio in quegli anni eh, ed è un romanzo molto crudo insomma, molto, molto netto nel raccontare la vita di, di Trincia eh, eh, ma in un certo senso in una chiave completamente diversa anche Hasek ah, sì, no? il buon soldato Schlegel, è una chiave eh, comico grottesca se vogliamo però appunto, che mette alla berlina e, e ribalta appunto, attraverso i meccanismi del grottesco la prima guerra mondiale e quell'esperienza e così insomma si potrebbe continuare in Italia noi non abbiamo il romanzo della prima guerra mondiale questo ci deve dare da pensare sul piano letterario, storico letterario eh, la generazione che ha vissuto quel conflitto eh, che pure ha impiegato molti anni per elaborarlo, per trovare le parole perché è vero che i poeti insomma soprattutto Inglesi, ma non solo, anche italiani, le parole le hanno trovate più in fretta. Ma la prosa, la prosa che deve raccontare, che deve essere più realistica della poesia, che ti deve come dire, descrivere quell'esperienza, ha avuto bisogno di una decina d'anni per trovarsi. Se guardate le date di pubblicazione dei grandi romanzi europei ambientati nella Prima Guerra Mondiale e nati dall'esperienza di chi li ha scritti, sono tutti della fine degli anni 20 o dei primi anni 30. Però... Vuol dire che in quei dieci anni c'era stato un processo di elaborazione, appunto. Qualcuno aveva potuto riflettere, aveva potuto curarsi, ad esempio, no? eh, venirne fuori in qualche modo, anche attraverso l'elaborazione narrativa. In Italia questo non, non è avvenuto. Forse abbiamo un solo romanzo della Prima Guerra Mondiale, un, un grande romanzo della Prima Guerra Mondiale, che è Un anno sull'alto piano di Emilio Russo, che però per ragioni storiche, viene pubblicato in Francia nel 1938. Lussu è in esilio in Francia, è già scappato dal, dalla prigione in cui il, il fascismo lo ha, lo ha rinchiuso e quindi scrive, di fatto alla vigilia di una seconda guerra mondiale, smontando attraverso la sua esperienza, quindi romanzando la sua esperienza, smontando uno, di quei, uno dei pilastri che il fascismo eh, nel, negli anni precedenti aveva utilizzato no? per, per, per, per crescere e prendere il potere, che era proprio il mito della Prima Guerra Mondiale, la frustrazione dei Renci, eh, la, la vittoria mutilata, eccetera, eccetera sulla prima guerra mondiale un discorso critico non, non si era potuto fare men che meno si erano potuti poi pubblicare romanzi che ne raccontassero, ne facessero una controstoria ecco, che fossero il controcanto della propaganda che il aveva, con cui il regime aveva piallato quell'esperienza, diciamo, quell'esperienza, l'aveva sepolta sotto i cimiteri monumentali appunto, dei caduti a Re di Puglia, sul Monte Grappa eccetera eccetera quindi lui scrive in realtà vent'anni eh, dopo e scrive già rivolto a un'altra generazione noi stessi in Italia lo possiamo leggere quel romanzo solo dopo la seconda guerra mondiale appunto quindi per la letteratura e la cultura italiana è un romanzo post bellico ma del secondo dopo guerra la generazione di lussu eh, chi aveva vissuto quell'esperienza in realtà è, è rimasta muta Le è stata strappata la lingua in un certo senso dicevo che però fa o potrebbe sembrare fare una... qualche eccezione alla poesia. Ehm, ci sono effettivamente alcuni poeti, anche italiani, ma in realtà a me ne viene in mente uno, che è Rebora, che è Clemente Rebora, che quasi, mi verrebbe da dire quasi una mosca bianca, però, eh, che riuscì più di altri eh, a insomma, cercare di eh, andare un pochino a fondo, nell'esperienza, nell nel raccontare attraverso la poesia eh, la drammaticità dell'esperienza il, il carattere davvero terribile di quell'esperienza eh, la poesia, la sua poesia più famosa secondo me è di Viatico quella a cui si tende a fare riferimento eh, nella quale viene raccontata un episodio probabilmente abbastanza frequente per chi viveva la vita in trincea e cioè, c'è un ferito, un commilitone ferito che è rimasto nella terra di nessuno dopo la battaglia, e nessuno riesce ad andare a portargli il soccorso. Quelli che ci provano vengono niccati, vengono colpiti dai cecchini a loro volta. Quindi, a un certo punto, bisogna rassegnarsi ad ascoltarlo morire, ascoltare i suoi lamenti strazianti per tutta la notte. E a un certo punto costui viene appellato fratello ed è una fratellanza, come dire, di umani: appunto, non tanto di soldati, ma di umani. Stai sentendo un povero Cristo che crepa, straziato dal dolore nei lamenti mentre chiama, invoca la Madre, eccetera. E tu impazzisci cioè l'impazzimento in questo caso non sono le bombe, lo shell shock, la paura di morire, no, è questa disumanità totale che ti investe e che ti devasta, perché a un certo punto ti accorgi che stai sperando che questo crepi e che crepi in fretta, perché non ne puoi più, e infatti il finale della poesia è lasciaci in silenzio, poi c'è uno stacco di una riga, grazie fratello in, in quello spazio bianco è morto finalmente, poveretto grazie fratello perché dico è quasi una mosca bianca, è quasi un'eccezione questa poesia, perché trovare questo tipo di racconto nelle poesie dei poeti italiani, dei poeti soldati italiani è impresa ardua eh, in particolare non, non se ne trova traccia secondo me in Ungaretti, che è il poeta che sempre viene dire, tirato fuori, almeno a me a scuola mi hanno fatto una testa così, con Ungaretti, è il poeta contro la guerra, è il poeta che aveva raccontato la prima guerra <coughs> mondiale, eccetera. eccetera. Eh, quando poi lo vai a leggere, perché magari a scuola lo leggi un po' distrattamente, perché te lo impongono, eh, ci trovi anche un certo carico retorico, quando te lo vai a rileggere, ti accorgi che in realtà in Ungaretti non c'è traccia di questa cosa che, che, che si trova in questa poesia di Renno o che troviamo in poesie di altri autori. Pensiamo appunto ai War Poets che ho citato prima. No? Pensate, eh, eh, c'è una, una poesia bellissima di, di Rosenberg, morto. A, tra l'altro nei primi mesi di guerra credo, primo anno, morto nel 1915, a Isaac Osman, eh, che parla di un topo di trincea, un topo che gli, gli tocca una mano, gli corre su una mano, quindi lui ha un, ha un gesto ovviamente di ribrezzo, e poi lo vede correre verso la trincea tedesca, e lo definisce un, un animale cosmopolita, il topo può fare questo, può attraversare la terra di nessuno, se ne frega, no? D'essere britannico, o germanico va di qua e di là e c'è quasi un moto di invidia per un sorcio, okay? ma lì dentro c'è una critica no? complessa, implicita a tutta la propaganda militarista, razzista, no? eccetera, che animava quel conflitto lì, no? mi avete portato ad invidiare un sorcio. Un altro che ci ha lasciato le penne, però questo alla fine della guerra, molto sfortunato, nelle ultime settimane di guerra, è Wilfried Oulu. Autore di una celeberrima poesia che è Dulce Decorum est, no? eh, il famoso detto latino di Orazio, Dulce Decorum est Propatri Amori, che lui definisce la vecchia bugia, The Old Lie. Anche qui c'è una critica fortissima alla propaganda bellica. E, è una poesia scritta, come dire, polemicamente, proprio contro chi aveva scritto una, una poetessa inglese che aveva scritto, Emily Pope mi sembra si chiamasse, che aveva scritto insomma, versi propagandistici dicendo che insomma, la, la cosa che tutti i buoni patrioti britannici dovevano fare era crescere i loro bambini nell'idea che non c'è niente di più dolce e onorevole che morire per la patria. No? E lui gli risponde, Owen gli risponde, descrivendole in questa poesia la morte per gas, intrincea, con dovizia di particolari e di dettagli, è una poesia forte, raccapricciante, e poi gli dice, ecco, forse se avessi visto questa roba qui non spareresti queste cazzate sostanzialmente. Eh, in Ungaretti non c'è traccia di tutto questo, anzi a rileggerlo insomma non col senno del secondo dopoguerra, appunto, ma provando a rileggerlo col senno del primo dopoguerra, quel, quel, quel senno bloccato come dicevo prima, beh è quasi inquietante perché sembra, sembrerebbe proprio l'opposto. Qual è la fratellanza di cui parla Ungaretti? Non è quella di Rebora. La poesia Fratelli è un cambio della guardia, è un reparto di soldati che dà il cambio all'altro. È la fratellanza tra commilitoni, che non è niente di nuovo, non niente di particolare. Viene cantata poeticamente, spesso dai poeti di regime, dalla notte dei tempi, insomma. Eh, ma ce n'è una forse ancora più inquietante, ancora più indicativa, che è i fiumi. No, la poesia sui fiumi della sua vita una lunga poesia nella quale Ungaretti associa tra loro i fiumi della sua vita lui era nato ad Alessandria d'Egitto quindi parla del Nilo poi parla della Senna se non sbaglio perché era vissuto a Parigi poi del, del, il fiume della, della, della terra natia della sua famiglia insomma, fino ad arrivare ovviamente all'Isoruzzo che è il luogo in cui lui si trova tant'è che la poesia porta un sottotitolo che è una data 16 agosto 1916 se non ricordo no? ce lo dice lui quando sta scrivendo questa poesia e anche dove, perché arriviamo in fondo alla poesia e parla dell'isonzo che è questo fiume nelle quali lui compie un lavacro quasi un lavacro rituale si toglie i panni logori della guerra no? una sorta di rinascita in qualche modo attraverso la purificazione delle acque, ma è la data che è significativa eh, che tradisce qualcosa siamo all'indomani della quarta o sesta battaglia dell'isonzo è venuta il giorno prima ci sono stati 40.000 morti italiani un numero imprecisato di feriti e chissà quanti dall'altra parte l'isonzo è rosso di sangue in realtà c'è appena stata una carneficina e cosa fa Ungaretti? rimembra i fiumi della sua vita. C'è da meravigliarsi che costui sia diventato poi un poeta di regime, nel primo dopoguerra, che fosse amico personale di Mussolini, che abbia avuto prebende dal regime mussoliniano, certo poi aveva degli amici ebrei, e quindi sulle leggi razziali ebbe qualcosina da dire, e grazie proprio. No? La poesia di Ungaretti è una poesia che non è mai stata scomoda rispetto alla costruzione del mito della prima guerra mondiale: è solo la rilettura successiva, posteriori, che ce la fa vedere in questa chiave. Ma in realtà non ha mai messo, non ha mai minato alla radice i, i pilastri di quell'esperienza basti dire che, insomma, E eh, così in un certo senso anche per la letteratura. E qui vorrei invece venire a lusso, vorrei parlare dell'unico romanzo, perché in realtà è, diciamo che il romanzo più famoso sulla prima guerra mondiale combattuto in Italia l'ha scritto un americano, Hemingway, che è addio alle armi, eh, e questo è già un paradosso appunto, eh, però noi abbiamo lusso, in effetti abbiamo questo romanzo, che è un gran romanzo, senza dubbio, anche se come dicevo eh, uscito in, po in qualche modo fuori tempo massimo nel quale secondo me però molto significative oltre alla bellezza letteraria di, di, di certe scene vabbè, secondo me c'è una delle, delle più belle scene di ritorno a casa durante una licenza appunto a proposito dell'invisibile ovunque della guerra come era percepita a casa di come la vivevano le donne eccetera senza spoilerare insomma per chi non l'avesse letto, però la scena della sua licenza quando torna a casa a Sardegna eh, dal padre e dalla madre, secondo me è veramente letteratura di altissimo livello. Ma ce n'è un'altra, secondo me, interessante: interessante per quello che in realtà non viene detto, per la situazione che rappresenta perché voi sapete che Lusso era stato un, un interventista, era stato un volontario, uno di quelli che avevano creduto che in qualche modo dalla guerra potesse venire fuori qualcosa di buono, diciamo così. Ehm, C'era stato tutto un movimento di interventismo democratico, eccetera. Ora, a un certo punto nel romanzo lui incontra un dialogo col generale Leone, eh, ispirato a un personaggio storicamente esistito, probabilmente che lui aveva anche conosciuto, che è il più garafondaio di tutti, il più infogliato di tutti, che gli dice, ama lei la guerra? Mi chiede secco. Io rimasi esitante, dovevo o no rispondere alla domanda? Attorno erano ufficiali e soldati che sentivano, mi decisi a rispondere. «Io ero per la guerra, signor generale, e alla mia università rappresentavo il gruppo degli interventisti. Questo, disse il generale con tono terribilmente calmo, riguarda il passato. Io le chiedo del presente. La guerra è una cosa seria, troppo seria, ed è difficile dire se... è difficile... «Comunque io faccio il mio dovere» poiché mi fissava insoddisfatto, soggiunsi tutto il mio dovere. Io non le ho chiesto, mi disse il generale, se lei fa o non fa il suo dovere. In guerra il dovere lo devono fare tutti, perché non facendolo si corre il rischio di essere fucilati. Lei mi capisce, io le ho chiesto se lei ama o non ama la guerra. Amare la guerra, esclamai io un po' scoraggiato. Il generale mi guardava fisso, inesorabile. Le pupille gli si erano fatte più grandi. Io ebbi l'impressione che gli girassero nell'orbita. Non può rispondere? Incalzava il generale. Ebbene, io ritengo, eh, certo, mi pare di poter dire, di dover ritenere. Io cercavo una risposta possibile. Che cosa ritiene lei insomma? Ritengo personalmente, voglio dire, io, per conto mio, in linea generale, non potrei affermare di prediligere in modo particolare la guerra. Si metta sull'attenti. io ero già sull'attenti. Ah, lei è per la pace. Ora nella voce del generale verranno sorpresa e sdegno. Per la pace una donnetta qualsiasi consacrata alla casa, alla cucina, all'alcova, ai fiori, ai suoi fiori, ai suoi fiorellini. È così, signor tenente? No, signor generale. E quale pace desidera mai lei? Una pace... e l'ispirazione mi venne in aiuto... una pace vittoriosa. Il generale parve rassicurarsi... Secondo me in questo dialogo qui c'è tutto, è, è più quello che lui non riesce a dire, la cosa interessante, che ti racconta qualcosa di quella generazione, del grande abbaglio che quella generazione prese, e che ci parla anche dell'oggi, secondo me, queste poi sono cose che uno può, su cui uno può riflettere per conto suo, il grande abbaglio che quella generazione prese, cioè il fatto che appunto in realtà ci fossero dei buoni motivi in qualche modo per desiderare quel conflitto e per viverlo in qualche modo fino in fondo, che però riguardò molti, attenzione, riguardò molti, per vari motivi, ci fu anche chi pensava che insomma, beh, tanto peggio tanto meno ci fu anche chi diciamo, per motivi ideologici non sarebbe mai stato favorevole a una guerra del genere, ma tutto sommato che le borghesie europee si massacrassero tra di loro, tutto sommato, insomma, anche con la carne da cannone, però qualcosa sarebbe nato da lì, ci sarebbe stato un rinnovamento, l'Europa sarebbe... pensate ai futuristi, e qui vengo all'arte, appunto, pensate alla poesia dei futuristi, che la celebravano, quella guerra... La, la, no? La volevano intensamente perché, appunto, era il, il grande rinnovamento, no? era l'igiene del mondo e poi hai voglia di tutta la tecnica, la velocità e la rapidità eh, con cui si poteva morire, appunto, o, o, o infliggere la morte. Ora, ci furono e eh, qui vengo alla parte più delle arti visive, se posso, ci furono. Uh, poi non so quanto tempo abbiamo eh? fermatemi a un certo punto 5 sei... no, minuti, cinque cinque minuti? minuti. Okay. Uh, ci furono, no, la faccio molto breve effettivamente molti artisti che andarono alla guerra e uh, diciamo in particolare uh, nell'invisibile ovunque troverete traccia dei surrealisti senz'altro uh, ma anche dei cubisti o quantomeno delle tecniche cubiste che vennero utilizzate per inventare il camouflage, il mimetismo militare, che nacque proprio durante la Prima Guerra Mondiale. Le tecniche cubiste di scomposizione delle forme eh, e, delle, e dei colori della scala cromatica sono quelle insomma, che eh, alcuni artisti sotto le armi, in questo caso pittori soldati, non politici soldati, eh, misero in, in atto per dipingere ad esempio i teloni mimetici, no? che dovevano coprire le trincee, le postazioni, oppure eh, per dipingere i cannoni, per dipingere i carri armati, gli aeroplani, eccetera. Dicevamo non le uniformi, l'unica cosa a cui sì, si arrivò fu togliere i colori scarcianti dalle uniformi e buttarsi su un grigiolino o verdolino ecco, per rendere i soldati meno visibili, ma effettivamente le uniformi mimetiche non vennero mai, mai varate, è troppo costoso e troppo complicato, perché poi il paesaggio cambia. Ecco, quindi, insomma, ridipingere un cannone, tutto sommato, bastano delle latte di vernice. Eh, se vogliamo far vedere le immagini, però mi servono più di 5 minuti. Eh, eh, il laboratorio di camuffaggi nacque in Francia, eh, e come vedete, qui prevedeva anche la costruzione di macchinegeni, eh, strani oggetti che servivano a mascherare la presenza dei soldati, in questo caso questo è un finto albero eh, per l'avvistamento, è una postazione d'avvistamento, vedete, camouflage tree observation post, questo probabilmente è inglese, però il prototipo diciamo fu eh, varato in Francia, tutto dal, laboratorio di camouflage francese. Ne abbiamo impiantato poi anche uno in Italia. Eh. Siamo stati tra gli ultimi, ma anche, anche in Italia, il laboratorio di mascheramento e i suoi pittori arruolati e continuavano a fare i pittori però sulle, sulle lamiere e sulle tele. Ecco, quello di prima era... era, era questa, questa è la versione attuale, è questo il capo opposto, no? La boxer macho man mimetico. Come ci si, si arriva? Ci si, si arriva partendo da questo signore qua che è di fatto l'inventore della prima mimetica e come potete vedere era un pittocore natuto, si chiamava Lui Dingo che stava a Nancy, alla scuola di Nancy e ci dovrebbe essere anche l'immagine della scuola, vedete questo è il prototipo che lui inventò e che è in un museo, ma che è sempre rimasta lì, non è mai non era mai stata eh, approvata diciamo, dal, dal, dall'esercito francese, troppo complicata da realizzare, però lui vedete, aveva utilizzato proprio i colori della vegetazione della terra pensando di rendere i soldati meno visibili, diciamo per ragioni umanitarie, la sua era un movente umanitario. Vai pure avanti. Eccolo qua sotto le armi questo è il suo mecenate, andiamo pure avanti, <ride> ecco questo invece di Ande Schevolà un altro pittore, questo qui lo vedete in versione 3, prima guerra mondiale, un altro pittore molto famoso, eh, amico addirittura del presidente francese Poincaré, eh, che poi prese a mano il laboratorio, quando nacque il laboratorio di mascheramento, ecco qui eh, durante la guerra, vedete il look e la posa anche cambiata, eh, anche il medagliere, e qui il capitano, arrivava ad avere 3000 effettivi al suo comando. E questa, come vedete, è la, la fascetta che portavano al braccio. Ovviamente erano soldati del genio, ma avevano il camaleonte. Il simbolo. Qui siamo di nuovo nell'epoca contemporanea. Adesso dobbiamo avere una visione sincronica di tutto. Questi sono i carri armati, i medici. Che quando Picasso li vide schivare a Parigi disse questa roba qui l'aveva inventata noi, ma non era un paradosso, era vero, cioè le tecniche erano le loro, vedete questo cannone? Questa è la versione di André Maro, o mare, come si può dire, uno schizzo sul suo quaderno. vedete, lui è un soldato, dipinse questa roba qui, mentre questo è forse il, il, il, il modello. Qui hanno dipinto direttamente sulla lamina. Invece la versione cubista, diciamo, andiamo avanti, aeroplani, Nagogo, Ovviamente ci frutti. Ecco, questa, per esempio, è un altro, una versione, un'applicazione artistica molto interessante del camouflage fatta dagli inglesi che ovviamente avevano il problema di camufare le navi, quelle che arrivavano da, dagli Stati Uniti che portavano i rifornimenti, vedete. Queste sono proprio tecniche cubiste che servivano per disorientare il sommergibilista tedesco che non capiva in che direzione era volta la nave. Se la tua, vedete questa, sembra quasi che stia affondando, c'è questo movimento verso il basso di blocchi. Voi dovete pensare che vengono guardate da un telescopio ovviamente, eh? non le vedevano, non le vediamo noi. Guardate questa, non si capisce neanche che forma ha. È una nave, però questo gioco ottico, e eh, guardate: questa, questa che si capisce proprio che roba sia, però vi assicuro che è una nave. È questa. Eh, però il gioco ottico, appunto, serviva proprio a disorientare. E poi certi pittori soldati riportavano su tela, ovviamente, anche quello che era stato dipinto sulla nera. Diciamo così. Quindi, vedete questo: questo è un pittore canadese che aveva combattuto con le truppe britanniche. avanti. Vedete? Questi sono i <ride> e Anche questo, che sta a colore, e qui vedete la differenza tra un po' quello che poteva essere l'effetto dal periscopio. Vedete questa roba qui? una diciamo, che, no? Ecco, questa è oggi di nuovo la moda, il fashion. Oggi siamo. Questo è l'albero capo francese un gelato mimetico. Questa è una truppa dell'esercito statunitense, versione Desert Storm 1991. Questo cos'è? È, è un'opera d'arte in un museo o è un elemento della prima guerra mondiale? Sinceramente non lo so, perché è il punto è che potrebbe essere entrambe le cose, questa è la cosa interessante. Ecco, per l'infanzia, per la prima infanzia, il mimetico, per la prima infanzia. Cose per il cellulare mimetica passeggino mimetico, fashion, anche qui, ecco questi meno fashion, questi qui sono eh, molto ben mimetizzati ma mi serve questa immagine per far capire una cosa, cioè, dove, dove siamo arrivati al suo piano militare appunto abbiamo visto l'uniforme di Desert Storm eh, dell'epoca contemporanea e al tempo stesso questo deturnamento, se vogliamo risemantizzazione del, del mimetico, riscoperta del mimetico come tessuto allegro, divertente, addirittura usato per i bambini, per i passeggini, eh, oppure per le fotomodelle di passerella. Mentre invece sul piano militare siamo andati sempre più perfezionando la tecnica di sparizione e mimetizzazione del paesaggio. Eh, diciamo che se prima stavi infrattato dentro un di cartone, ecco qui stiamo molto più avanti, ma soprattutto, come vedete, non sono più osserva osservatori, questi sono cecchini, queste gente che deve colpire dei bersagli a una grande distanza senza essere vista. Ecco, è un po', la, come dire, la preoccupazione opposta a quella che aveva animato il pittore Lui che invece aveva preso un uniforme in medica per evitare di essere bersagliati, non essere bersagli, qui invece serve proprio per poterli colpire meglio i bersagli. Vai avanti, guardate questo, guardate questo, questo è un cacciatore. Fate fatica a distinguerne i contorni. Vai avanti, ci hanno dovuto essere delle altre. Ecco, qua. No. finire? A meno che tu non le abbia messe. C'è un'altra cartella. Oh, aspetta, aspetta, aspetta, ecco, secondo me, però noi, il deturnamento anche del cacciatore e di quei signori, di quei simpatici signori eh, con Fucili con campiale. Eh, è questo artista cinese coevo si chiama Ligolin, lo vedete? È difficile vederlo, eh eppure c'è lo vedete? è sulla piazza rossa comunque. qui si vede leggermente meglio qui quasi non si vede forse il piede vedete? anche qui se non fosse per le scarpe si vede chiunque però c'è questi ideogrammi non vogliono dire un ming però vedete? sono le scarpe che lo identificano, ecco questa mi sembra emblematica e a Venezia eh? perché? perché costui? Diciamo? mi sembra ecco che sempre più no, verso la figura del cecchino mimetizzato che ti colpisce a una grandissima distanza, esattamente come era nella Prima Guerra Mondiale, appunto, che la morte arrivava da tissa dove, eh, all'improvviso, eh, ed è invisibile, completamente mimetizzato col contesto, e dall'altra parte invece l'utilizzo, no, eh, il recupero diciamo, e il gusto estetico del tessuto mimetico, no? in qualche modo che poi il suo punto d'origine, dicevano, perché si era partiti dal cubismo, dai cubisti, ecco. Mi sembra che alla fine un artista come questo, cinese, riesca in qualche modo a ricongiungere le due cose ovviamente in una versione di gran lunga preferibile a, a, a quella del mirino telescopico. L'altro allora, aggiungo solo che eh, Liu Bolin ehm, in un'intervista dice che la sua arte mimetica eh, vuole rappresentare il fatto che nella città contemporanea siamo invisibili, è come se non ci fossimo, la città viene governata come se le persone non esistessero e la sua prima performance fu proprio mimetizzandosi all'interno di, di un quartiere che forse di una grande eh, Ristrutturazione strutturazione doveva essere abbattuto per fare spazio credo a un centro commerciale o qualcosa del genere e lui appunto per simboleggiare il fatto che delle persone nessuno fregava niente eh, e nessuno si accorgeva nemmeno che quello fosse un quartiere dove le persone abitavano si è eh, fatto prima che avvenisse la demolizione delle foto mimetizzate. E per realizzare queste opere sta fermo lì in palato anche 5-6 ore perché qui c'è due pittori che puntano la macchina fotografica e poi devono dipingerlo esattamente nell'angolazione per cui era scattata la foto e ci mettono, come potete immaginare, un bel po' di tempo. Quindi ha la stessa capacità di rimanere immobile dei cecchini di qui sopra, eh? non solo che, appunto, per tutt'altro scopo è significato. Direi che se ci sono delle, delle, delle domande delle curiosità, siamo qua.